questo alle mie spalle è il Monza Pizza Bike Park e nel 2015 quando ho deciso di costruirlo mi sono ispirato al bike park più famoso al mondo di door jump, la poma raga siamo nel tempio del door jump. uno dei bike park più storici e iconici della storia del Dorjump. è nato nel 2006 e una volta c'erano tipo due saltini del cavolo dove la gente girava a caso veniva qui era tutto aperto nel tempo si sono evoluti e adesso è diventato veramente il paradiso raga io non so se guardate dietro di me ovunque mi giro ci sono salti raga e la cosa incredibile è che non è che sono salti di cemento raga è tutta terra raga Terra Shapeata a mano Con tanto amore, tanta passione Tutti i giorni c'è qui gente, un team Che mette a posto il park E non è a caso infatti oggi è martedì E il park è comunque strapieno di gente La prima volta che sono venuto qui era 2013-2014 e non c'erano Tutti i salti che ci sono adesso Al tempo c'era proprio fisso stabile qui Chipy Gang con Nick Pescetto E Luis Biscaldi che gasavano di brutto La scena mondiale di Dörr e proprio grazie alla pagina CP Gang mi ricordo che un sacco di rider hanno pushato in quegli anni lo sport e l'hanno fatto progredire. Raga qui nasce anche un po' il Motto Party Ride. Grazie a CP Gang, qui si sono visti veramente i trenini più epici di sempre, con i sending più estremi mai visti. Mi ricordo che una volta, esattamente alle mie spalle, proprio in questo punto, Nick Pescetto ci aveva sfidato, a me e Diego, a fare un mini flip. Esattamente giù da questa discesa, c'era un mini kick e dovevamo atterrare in questa discesa. Raga, non è finita bene. Ok. Una volta la gente, no non vado alla poma perché è solo per esperti, raga Cioè per tutti i gusti la gente impara a girare qua, inizia da zero Pum track, skate park, linea di panettoni facili, dual speed and style, piscina di gomma piuma, salto con la resina Linea di mini trail con una marea di varietà, linea media, linea grossa e adesso da poco hanno aggiunto anche il salto con il backland. landing Tra l'altro poi costa pochissimo venire perché il biglietto aereo per Barcellona costa un cavolo. Comunque, oggi siamo arrivati, stiamo un po' ambientando molto nel chile perché raga, i belli salti ma sono anche belli, duri e grattugiosi se cadi. Prendiamo un po' di confidenza e ci vediamo domani con un bel po' di riding. La settimana raga inizia un po' malino. Non so se sentite la mia voce Mi sembra di essere Non so se lo conoscete Quello Quello Parky Entrano e bagnano in camera mia Chiaramente siamo venuti anche con i bambini del park Li abbiamo segregati tutti in una camera così non rompo le balle Sono uscito dalla camera stanotte Mi è andato a dormire in bar noi ci siamo presi la camera più tranquilla Però potete già percepire la differenza di ordine che c'è qua Rispetto a quella dei bambini stupidi di là Anche questa volta raga per prenotare questo albergo Ho usato l'app più comoda che c'è in assoluto Perché è gratuita E soprattutto vi fa risparmiare tanti soldi Lety Shops è un servizio di cashback Che ti permette di risparmiare sui tuoi acquisti online Oh, hey, hey, hey. Non sai che cos'è il cashback? Te lo spiego subito Io per una settimana di hotel a Barcellona ho speso 630 euro E solo grazie a Lety Shops ho ricevuto indietro 18,90 Quasi 20€ Solo per aver utilizzato L'applicazione gratuita di Shops. Non ho fatto altro E non è che ci sono due negozietti a caso Io l'ho utilizzato per prenotare la vacanza Ma raga trovate tutti i principali negozi Dove fate regolarmente acquisti Li abbiamo È facilissimo utilizzarla raga Aprite Letyshops Andate nella barra di ricerca E selezionate il negozio Dove volete acquistare E aspettate che direttamente Letyshops Vi reindirizzi sulla pagina del negozio E fate il vostro acquisto Normalmente senza nessuna differenza Nessuna differenza Solo che poi vi ritrovate sul vostro bel conto su Letty Shops qualche soldino in più. <ride> che potete tranquillamente ritirare facendovi un bonifico sul vostro conto corrente o PayPal. È gratis e vi fa risparmiare. Trovate il link di Leti Shops in descrizione? Raga, mi sembra veramente da stolti non provare a utilizzarla. Stolto, stiamo pronti per andare a girare. Vamonos, buonasera. Guardate qua, tutte le nostre belle bici Che wow, wow. <ride> schifo Ragazzi, guardate che bolidino che mi sono permesso per questa vacanza DR Abbiamo una bellissima DR Da Hierocco Un tipo <ride> Che tipo Questa, raga, è una bomba Direzione la Puma Power! Ehi hey, amico allora, finalmente la... stiamo sulla piuma Finalmente possiamo girare ragazzi Neanche arrivati sono già sul bag ci sono i salti loro vanno sul bag <messizia> di <messizia> No. Oh, dai, eh. Di tutte le linee fighissime che ci sono Adesso inizieremo con calma Dalle piccole Allora ragazzi La Poma è molto bello Però questa terra qua <sussurra> Esatto. Oggi in generale alla Poma siccome là in fondo c'è il mare sempre un botto di vento. Adesso proviamo questa linea di panettoni drop. Ah, no? Pensando sono rincoglionito quindi devo andare step by step. Quando uno scaga addosso, c'ha la merdina nella montagna Cioè, Sicuramente uses the flag with me. Sicuramente uses it. Madonna, che wifi! Non mi sta a prendere la polizia. Minchia, c'è le scuole in Africa. In Africa. C'è un piccolo problema anche sul bag raga C'è il sole come vedete esattamente davanti Quando sei sotto la rampa cieco Però il sasso che è modalità bag sending, Ci vuole fare 3 double downside 10 minuti che arriviamo al park Oh shit puttana che stacca di merda Tanti auguri bella testata Alimentato dal fuoco in questo momento No? Yeah. Certo gira ma figa con calma! Apra ignorante! Alla! Agli oh. erumeraglie! Allora abbiamo i bambinelli Che giustamente si stanno divertendo molto a Provare a saltar dritti Perché alla poma si viene per saltar dritti Adesso hip Stanno provando la linea media ippata del light nell'aria oh, Tipo me coglioni cazzo <ride> Lucchino un course Prima ippina. Dai che buona Oh vai via Tutta sì. Da lino. Oh, eh, bon La taglia tutta, ma che va. Coppia tutto, eh. Sapete cosa c'è? Ogni volta che vieni qua, purtroppo c'è vento. E quindi non è che giri quando vuoi. Giri quando decide il vento. E sta roba per allenarsi non è il massimo. Magari vieni qua una settimana e di riding effettivamente ti fai solo un giorno. Non è divertente, però è divertente, devo dire. Speriamo che cali il vento. Dovete sapere che per me è la quarta volta più o meno che vengo alla Puma Sono venuto tantissimi anni fa e devo dire che dal tempo di cose ne sono cambiate Al tempo eravamo sempre una decina di ragazzi Andavamo in giro a caso, non ci organizzavamo niente Arrivavamo lì, eravamo estasiati da tutti i salti Volevamo solo girare, girare 24 ore su 24 Infatti al tempo durante quelle vacanze lì ci eravamo completamente demoliti A furia di girare si cartella di brutto La nuova generazione di ragazzi giovani che sta girando e vederli qui gasarsi mi fa ripensare un po' a quel periodo lì e, ed è figo perché al tempo proprio su questa spiaggia avevamo fatto un'intervista parlando del d'orto italiano e da tutti noi era emerso che la scena in italia era morta invece adesso se mi dovessero fare la stessa domanda potrei dire che siamo forti in italia perché la nostra scena è attiva e viva grazie a youtube Allora, la scena italiana di sicuro non è sviluppata come il calcio, però è in via di sviluppo, speriamo bene nei prossimi anni che riesca a prendere una via ancora migliore di quella che sta prendendo in questi anni 2020, dal 2020 in poi. La scena italiana diciamo che negli ultimi anni è un po' regredita. Penso che sia molto bello il fatto che si stia espandendo, perché fino a due anni fa quando ho iniziato a girare io non c'era praticamente niente ed è molto bello il fatto che si stia un po' espandendo anche se è ancora molto in Italia Mi auguro che in Italia si apra un po' la mentalità e... Un po' vuota Ci dovrebbe essere più gente che fa dirt Non ce ne sono tanti Da noi in confronto non c'è niente Ma dove cazzo guarda dentro lì? Non è che ne ho vista molta però rispetto a due o tre anni fa Nel senso stiamo un pelino crescendo Stiamo sentando un pelino di più diciamo dai Stiamo a ah, merda no! <ride> Potrei dire che siamo forti in Italia più rider in, uh, in Spagna Cioè sono rider molto distinti tra di loro Cioè hanno molti spot Non è un gruppo di rider solo Invece nella scena italiana riescono a girare tutti assieme Che si conoscono tra di loro e girano come un gruppo di amici Ho notato che siamo ancora 200 anni indietro Dal mio punto di vista noi italiani siamo molto più aperti alle conversazioni Qua ti guardano tutti un po' con la la pulce sotto il naso un po' Che cazzo odio. Vabbè allora qua mi sembra che non parlano tanto tra di loro Sembrano molto amichevoli tra di loro, però, però, però, però sono molti di più abituati anche a, a girare in posti diversi cioè. Non si fanno molti problemi se la bicicletta è dritta, è storta, è piegata E qua sono tutte facce di cazzo Basta, è finito <ride> Tutti amiconi, carini Ah oh sì, dai, ogni, ogni volta che vado sul bag mi salutano. Hanno oh bella, eccetera. Eddie è spagnolo e lo lasciamo in Spagna, non è italiano. Oh. Non l'avrei mai detto. Noi l'abbiamo vissuta la scena di Dirt in maniera diversa, loro. cioè, noi arriviamo dal non avere assolutamente un posto. Invece, nelle domande che ho fatto a loro, la vivono ancora come se in Italia ci fosse poco per girare. E invece, rispetto a quando ho iniziato io, cioè adesso c'è un'infinità per girare. Sì, sì, non c'era eh sì. niente ai tempi Però loro la vivono ancora come se non ci fosse nulla in Italia Però la cosa bella che è venuta fuori Che la differenza principale è che loro nello sport Vedono tanto l'aggregazione degli amici Hanno percepito proprio che all'estero è Vado lì, giro in bici, torno a casa e mi faccio i cazzi miei sì, Invece esatto, esatto, in Italia esatto. è proprio adesso sì, Il sì, movimento sì, sì, è sì, sì, amicizia sì. Ci si casa tutti assieme e si gira esatto, perché esatto. si vuole stare con altre persone Oggi ne abbiamo... 11 giusto La giornata di ieri ragazzi è conclusa sul bag A provare i trick abbiamo avuto tipo 20 minuti buoni di session senza vento Oggi ce la siamo presa con calma perché andremo a girare sulla linea grossa Sei contento? È chiusa È chiusa Ma è chiusa È chiusa Quindi tutti i nostri bei programmi che ci eravamo fatti ieri se ne vanno a fangu. Questo è lo svantaggio di venire in posti chiaramente all'aperto Rispetto al solito dome che siamo andati Però lì stai certo che giri quando vuoi perché hai chiuso E chiaramente si è sfigati inizi la sender session ci deve scaldare un po' questa session apertura di sender session per il sasso eccolo c'era c'era c'era c'era veloce eccolo c'era oh, Che stecca di merda ha, ha perso la testa il sasso L'ho imparato giusto prima di venire alla poma al park Hai presenti i flauti di Eros? Oh, no me. bro porca squali la Rosquali flauti eh. squali flauti <ride> <ride> È arrivata l'ora del pendulum whip Pendulum, pendulum Wip. whip per torquato Oh figa ho spinto malissimo <ride> Pero era pizza. <risa> <risa> no, joder, Last... oh. oh. no, El nano <risa> La, el gasato. el gazato, <risa> El nano malito. Yes, el nano malito. Okay, oh. Yeah. I believe I can fly. Mm. Mia mamma. <susurra> <susurra> Vedete, noi facciamo notte qua. La cosa figa, raga, c'è lo skate park lì oh. È un pezzo di merda. È? È umano, Ma Divo sono più strittaro Divo Tante voci che parlano Guarda un altro piccione arrivato. Sì, sì, è arrivato di qua Lancio il pane ah, la mano. Forte allora, torqualo. volevo mostrarti le mie skills di Taylor. Dovete capire che Taylor è tipo una rampa. Tipo quella lì. È easy perché la rampa ti spinge e tu devi solo fare il trick in aria. Invece, vieni, vieni con me. Senti, Lo vedi questo? Toolbank bank invece devi proprio tirarla a te di bestia. Ed è proprio un'altra tecnica per fare i trick. stupirò 哎 Direi che Sapete che cosa c'è di bello I trick ripetuti così Alla prima Mi fanno venire in mente Che in un prossimo video Si potrebbe Riproporre Una Game of Bike Ivo contro Toto In Skate Park Skate Park Street Chiaramente non in questo video Raga perché è già abbastanza lungo Spero che vi sia piaciuto anche questo video Che abbiamo decisamente Triccato di brutto Spospo spospo eh. O dirlo in spagnolo Questi contenuti Piacciono a chi piace girare Polliciate Piaccate likes Ci vediamo un prossimo video Bella Bella